Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Finalmente siamo giunti al momento della premiazione, del riconoscimento ai produttori che da 12 paesi del mondo hanno partecipato al Monte Carlo Masters of Olive Oil. E quale più bella cornice poteva fornirci Monaco per dare dei premi a dei produttori di olio? Un giardino meraviglioso con piante di olivo che sono, alcune sono millenarie. Eh, poi ce lo possiamo godere con una bella passeggiata tutti insieme se vi farà piacere lascio la parola al sindaco di, Monaca, di, Monte, di monaco che vi fa buongiorno a tutti buongiorno ciao madame di clot rappresentante del presidente del consiglio nazionale ciao Fulvio gasola quindi, qualche modo per vous souhaiter la benvenuta al Parc Princesse Sant'Onetto. No, mi, mi scusi per il mio italiano, soprattutto Maurizio. Il mio, In caso c'è... non sono abbastanza, me lo direte. No, il sindaco Georges Marsan volevo, volevo dire qualche parola di benvenuto au Parc Princesse Antoinette, à la signora Ditlo, qui représente le président du Conseil national, à notre ami Fulvio Gazzola, le syndicat de Don Chacua, et à tous les amis qui sont au Parc Princesse Antoinette. Voilà, donc nous sommes ici en plein cœur de Monaco, qui est le Parc, un parc Princesse Antoinette, qui est centenaire, et donc je vous ai dit ce matin qu'il y avait plus de 100 oliviers, donc je me suis trompé. C'è 250 olivi, e quindi euh, il n'ha non un lieu molto più symbolico appropriato per remettere ce prix au vainqueur di questa edizione di Master of Ol Leaf Oil. È veramente il posto adatto per questa premiazione, perché qua siamo al centro di Monaco, nel cuore di Monaco, e ci sono qua intorno più di 250 euh, alberi di olivo. Lorsque nous avons été contactés par M. Aldo Mazzini, che je félicite pour l'organisation de cet événement, donc nous avons tous souhaité vraiment être associés euh, à cet événement, euh, puisque l'histoire de Monaco est liée à celle de la culture de l'olive. Il, il sindaco voulait ringraziare il signor Aldo Mazzini quando ci ha chiesto di, di, di essere con lui per questa organizzazione e... Abbiamo fatto tutto e abbiamo detto di sì sicuramente perché l'oliva è, è veramente legata alla storia di Monaco. Un peu d'histoire maintenant, puisque, euh, au tout début du XIXe siècle, on dénombre sept moulins en principauté: quatre à farine et trois à huile. Et ces moulins, euh, qui se situaient dans un quartier qui porte aujourd'hui euh, ce nom, Uh, S'imposerono sul boulevard des Moulins, sul boulevard d'Italie e même jusqu'à la Rotô, donc dans le quartiere di Monte Carlo. All'inizio del XIX secolo c'erano sette molini a, a Monaco: quattro per la farina e tre per l'olio. Questi molini erano più sul lato di Monte Carlo, dove adesso si chiama il quartier des Moulins, e andava fino alla spiaggia, fino al Rotô. Donc ces, ces moulins ils étaient de forte taille, par la, administrés par la Commune. Ils ont été actifs jusqu'à la fin de, du 19e siècle et jouaient un rôle essentiel dans l'économie locale. Eh, ces moulins étaient d'un grande détail et étaient déjà administrés par la, la Commune. Eravano attivi fino alla fine del XIXe secolo e era veramente importante per l'economia locale. Puisque les propriétaires étaient dans la régione, ils étaient très nombreux e la mairie veillait donc au, à servire au mieux les intérêts. En, ils ont même précisé dans le règlement de l'EPLOC, l'exploitation devra essere faite de manière à servire en priorité les monégasques et les autres habitants de la Principalité. Donc déjà nous avions des, des règles bien précises pour préserver notre population. C'était à l'époque une règle du comune qui disait que le fruit de ce travail du Molini devait être fait de manière à servir en priorité les monégasques et les autres habitants de Monaco. Les moulins étaient aussi des lieux de vie où la trituration des olives, la préparation, pouvait durer jusqu'à 4 heures. Quatre heures qui se transformaient à un moment de convivialité, toujours autour d'un repas, autour des saveurs locales. Quand on faisait un travail sur les olives, on pouvait prendre quatre heures. Et ces quatre heures étaient aussi un moment de convivialité, où la personne mangeait quelque chose autour de ces molines. Parmi ces moulins, il y en est un, irréductible, qui résista à l'urbanisation de Monaco, niché donc, en, en, sous un escalier en contrebas de la place des moulins. Et le nom, c'est donc, euh, toujours dans le quartier Monte Carlo, le moulin de Marat, de la Il y en a encore une de ces moulins qui se trouvent à, à la place des moulins et le nom est le moulin de la Marat. Ce moulin restait en activité jusque dans les années 60, avec le dernier moulin, le moulinier de Monaco, le dernier propriétaire qui s'appelait Auguste Boin. Questo Molino era attivo fino agli anni 60, e il nome dell'ultimo proprietario era Auguste Bouin. C'è un tout récent, perché lors de sa démolition, José Notari, qui était allora adjoint en mer, réussì a récupérer tutte le pierre du Mouin. Ces pièces de notre patrimoine sont encore visibles aujourd'hui dans un autre jardin, donc à Fontvieille, dans la roserie Princesse Grace le pietre di questo ultimo molino sono ancora visibili ma in un altro giardino, la rosaria Princesse Grasse, che si trova a Fonvielli. Un corso raccourci di nostra storia per dimostrare oh o come siamo attaciati all'olivier e all'oligliatura e perché la mairie ha voluto essere partenari con questo concours. Avete capito che il municipio è stato molto contento di essere eh, legati con questo concorso perché per noi eh, siamo molto attaccati alle olive e alla loro storia felicitazioni a tutti i concorrenti per aver presentato dei prodotti di una così grande qualità e a présent la sua recompensa adesso lasciamo il posto per la premiazione e il sindaco vuole ringraziare e felicitare tutti i partecipanti che hanno portato dei prodotti di questa alta qualità grazie a tutti allora cominciamo a dare gli attestati a consegnare gli attestati ai produttori che hanno conseguito dalla nostra giuria il diploma di buona qualità su 170 eh, campioni eh, ve ne sono alcune decine che hanno eh, ricevuto questo riconoscimento dalla nostra giuria internazionale composta da 13 giudici provenienti da 7 paesi e, che, e vediamo chi sono. Anzitutto eh, Caldi Fabiana, azienda agricola Caldi Fabiana di Dolce Acqua che ha partecipato per i... Paesi bandiera arancione e sono, sono lieto di consegnare questo diploma, questo per lei. Ah sì, ok, sì, scusa. Sì, buona qualità con il suo olio azienda agricola di Fabiana, monopulti vartaggiata. complimenti. Poi dal comune di Tignale ci sono alcuni rappresentanti sempre per le bandiere arancioni cominciamo, loro avevano tre oli in gara con uno dei tre oli che turnari a bio hanno preso l'attestato di buona qualità dalla nostra giuria complimenti Non so se è venuto, non lo vedo, eh, provo a sentire Champ Soleil, cioè, mi faceva piacere, eh, lo ritiri tu Marco, va per Champ Soleil perché arriverà, mi ha detto che veniva. Per l'azienda Champ Soleil Earl, che è dell'introtera di Nizza, un attestato di buona qualità che ritira l'amico Marco e poi glielo consegnerà personalmente a Nizza. Ancora per la latteria turnaria. Altri due attestati, questa volta più, ancora più prestigiosi perché qua parliamo di alta qualità, quindi l'olio ha preso più di 75 centesimi dalla nostra giuria e sono Monocultivar Lecino Biologico, complimenti, e Casal Turnaria Bio, complimenti davvero, avete un'ottima produzione. Continuate così, che siete, siete sulla strada giusta, complimenti. Forza. Allora. Per l'Azienda Perrino e Erika Dovrebbe esserci il marito? Azienda produttrice di Dolce Acqua, giusto? Sì. Eh, con il suo testa longa, monocultivar taggiasca ha ricevuto il diploma di alta qualità. Complimenti. Complimenti. Complimenti. Complimenti. Complimenti. Complimenti. Complimenti. Sì, sì. Azienda agricola Carraia. ha partecipato per i comuni bandiera arancione tanto per cominciare prendete questo e poi vediamo se c'è qualche altra sorpresa Speriamo. complimenti alta qualità grazie azienda agricola borghesi erica sempre per i comuni bandiera arancione Erika molto piacere molto complimenti perché avete anche voi un olio di alta qualità e complimenti davvero il frantolio di D'Amico Pietro eh, Trisole Bio non dovrebbe esserci qualcuno del comune eh, no. scusate eh. beh andiamo avanti con intanto eh, cerchiamo azienda agricola Maiano Daniela eh ci ci sono no. Daniela Complimenti davvero. Questa signora fa quella che io chiamo l'agricoltura la, alpinistica perché si trova a Castel Vittorio, la sua azienda. Quanti metri è di altezza? 420. 420 metri di altezza. Quelli fanno gli alpinisti oltre sì, che i sì. coltivatori di olivi. Complimenti perché questo è un olio di alta qualità e avete fatto un gran lavoro. Complimenti. Grazie. Prego. Grazie. Comune di Cisternino per Frantolio. D'amico Pietro, qualcuno, Non c'era qualcuno in sala oggi del comune di Cisternino? Ah. No, non sono i quattro. Vabbè. Ah, ok. E poi, dalla Toscana producono dei grandi vini, ma fanno anche dei grandi oli questi signori. Azienda agricola Pamela Lenzi. Pamela, complimenti grazie, davvero. Grazie, grazie, grazie. Continuate così, siete sull'ottima strada grazie. come con i grandi vini che producete. Grazie. Eh? grazie di essere qui. Grazie a voi. Da Lucinasco, uno dei posti di maggiore elezione per la monocultiva artaggiasca nella provincia di Imperia. Blengini Adriano, azienda agricola, che ha prodotto un olio di alta qualità con il suo ciao Adriano ciao, complimenti con il suo monoculti vartaggiasca il Panigai grazie, grazie, grazie. questi ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro e nel giro di tre anni sono saliti insieme al Gota della, della Liguria e anche del Mondiale sì, complimenti eh, davvero grazie. e poi dall'Umbria un DOP Colli Assisi Poleto Marfuga Francesco Marfuga lui è un produttore che è abituato ai premi perché credo che ne avrà una bacheca piena a casa quando visitate il soprantoio intanto cominciamo con l'alta qualità che questa per terra quasi che scontata e poi sì. vediamo che succede complimenti Ok, adesso facciamo sì. Allora, se... se le fa piacere, mi farebbe piacere che per la categoria nuova che abbiamo introdotto quest'anno, i siti storici Grimaldi, eh, mi farebbe piacere che consegnasse lei questi. Sì, eh? Ok, allora di Palma Giovanni dal comune di Canosa. C'è il sindaco che rappresenta l'azienda di Palma ha preso un attestato di buona qualità. Non se ne vada perché poi deve tornare comunque dopo. Poi l'azienda agricola Perrino Erica col suo testa longa ha preso il terzo medaglia di bronzo per i siti storici Grimaldi. Eh? Ah, sì, sì, sì, un attimo. Ho io devo dire. Prego. Complimenti, eh. Grazie, Prego. Sempre da Canosa Sabino Leone. Ho permesso. Col suo don Gioacchino Monoculti Vartaggiasca. Eh, Monopulti Var Coratina, scusatemi. Coratina, scusate. Eh, sindaco rimanga qua perché anche il primo premio, sempre l'azienda azienda Sabino Leone con l'altro Ex Terra, un olio biologico, un blend, il primo premio, medaglia d'oro per i siti storici primati. Complimenti, grandi oli, grandi oli. Grazie, grazie. Dal comune di Frantolio dei Cinque Colli. Dal comune di Luc Lucignano in Toscana sì. ha preso il primo premio una cooperativa con il suo olio extravergine 100% italiano nei fruttati leggeri, medaglia d'oro. Complimenti, Grazie. davvero! E fate i complimenti alla vostra cooperativa. Ditegli che stanno lavorando bene, che sono Grazie. nella buona direzione. Per... Porto i loro saluti, porto i saluti del presidente, porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale perché questa è una. È un evento importante e siamo felici che possiamo valorizzare attraverso questo premio il nostro territorio, tutta la Val di Chiana e tutta la Toscana. Grazie ancora. Complimenti, Complimenti davvero. Scusate. Vi annuncio gli altri premi che ci sono anche se non sono presenti perché è giusto dare comunque visibilità vi annuncio anche gli altri premiati anche se non sono presenti perché è giusto dare comunque eh, il giusto riconoscimento alle aziende. Allora nei fruttati leggeri il primo posto è andato al frantoio 5 Colli, il secondo posto alla fattoria Cerbaia e il terzo posto all'azienda Perino Erica. posto assoluto nei fruttati leggeri complimenti sempre con i loro monoculti bar testa lunga passiamo ai fruttati medi allora terzo posto dalla Croazia Oleumaris che purtroppo non è potuto venire perché hanno avuto tre giorni prima della premiazione sarebbero venuti, hanno avuto un caso di covid in azienda e quindi non hanno potuto presenziare ma hanno detto che l'anno prossimo saranno presenti sicuramente. Secondo posto dalla Spagna la cooperativa San Amador con l'olio Tuccio Oliva. e primo posto nella categoria fruttati medi Marfuga dall'Umbria con il suo riserva DOP Complimenti davvero perché questa è la categoria più difficile da vincere perché normalmente il 65% degli oli in un concorso che abbia 100 iscritti o 1000 iscritti finiscono nella categoria dei fruttati medi, quindi è veramente difficile vincere questo oro, complimenti davvero Grazie. Francesco, complimenti. Grazie. Categoria degli oli fruttati intensi, terzo posto. Azienda spagnola Oliva Palacios, col Palacios de los Olivos, di al monocultivar. Secondo posto, sempre dalla Spagna, l'azienda Cnolive, Epicur. Considerate che questo è stato nel 2017-18 l'olio più premiato al mondo, qua è secondo. E da Canosa. Sabino Leone con il suo Don Gioacchino, Monocultivar Coratina, il primo posto nei fruttati intensi. Certo, certo, prego. Complimenti, complimenti davvero. Per... Io ringrazio veramente tutti e l'organizzazione per, per questa bella manifestazione in questo contesto così prestigioso. La mia terra è una terra molto antica, una terra di dove c'è la coltivazione di, di olio di olio di a migliaia di anni. Eh, sono quattro, quattro secoli prima, prima di Cristo, già coltivavamo olive, già ci occupavamo di olio. Io credo che questo riconoscimento sia non solo un riconoscimento per la qualità dell'olio, ma anche della storia, che va a pari passo con un prodotto di eccellenza. Grazie. Complimenti davvero. Grazie. Poi per i monocultivar, terzo posto, Sabino Leone, Don Gioacchino. Eh, le conviene rimanere in zona. Questa azienda ha fatto un'ambassa di premi quest'anno. Secondo premio, Almazaras della Subetica con Rincon della Subetica, PDO, Priego de Cordoba. Considerate che questo è negli ultimi due anni è stato l'olio extravergine più premiato al mondo. E qua è arrivato secondo. Eh? Il primo posto, dalla Spagna sempre come ho detto prima, il primo posto va all'azienda Oleum Maris, con eh, olio vivo zizzolera monocultivar dalla Croazia e gli facciamo i complimenti perché ha fatto veramente un grande olio per la categoria blend gli oli fatti con più di una cultivar terzo posto del comune di Canosa dovrà alzarsi di nuovo perché l'azienda Sabino Leone aveva due all -gar, un gara un monocultivare un blend e con il suo biologico ex terra ha preso anche il terzo posto nei blend il secondo posto nei blend va all'azienda Cnolive con Epicur dalla Spagna e il primo posto un'azienda abruzzese, abruzzese che si chiama Frantoio Agostini con la selezione Urticinum adesso passiamo alla categoria degli oli certificati DOP o IGP terzo posto dall'Umbria sempre Marfuga con sua riserva DOP Ancora, grazie, Francesco, grazie di tutto, eh. dopo. Ah, ah. ci spostiamo a sud nella regione più a sud d'Italia in Sicilia il frantoio Gagliotto dai Monti Blei ci ha mandato Monti Blei DOP e ha preso il secondo posto nei negli oli a denominazione di origine protetta e primo posto Almazaras della Subetica con Rincon della Subetica, PDO, Priego de Córdoba, il primo posto. Adesso passiamo agli oli biologici. Terzo posto dalla Spagna, Goya Organics. Secondo posto, Almazara AS Pontis con Vieru, PDO, Organic, Monocultivar, Manzanilla. E primo posto Sabino Leone ex Terra da Canosa. <ride> Complimenti. Grazie. Complimenti, ce l'avete lo spazio in macchina? Vero eh? in, aereo. in aereo, caspita. Adesso veniamo a un premio che era stato istituito quando all'inizio oh, il, il concorso si teneva in Liguria. Avevo pensato di cercare di aiutare i produttori liguri a, a, ad avere maggiore visibilità anche a livello internazionale. Quindi avevamo riservato una categoria che ancora quest'anno è stata mantenuta per valorizzare gli oli liguri. Quindi questi sono i tre migliori oli dalla Liguria. Terzo posto. Mi fa veramente piacere consegnare il terzo posto a un amico, un assaggiatore, un appassionato, un grande produttore. Azienda Giuseppe Calvi SRL, qua c'è Luca Calvi. Ah sì, signora, le fa piacere premio. da lei a Luca e in... ah, scusami ok questo? scusami scusami scusami scusami scusami scusami grazie di essere qui secondo posto per la Liguria. Venga, venga, signora. Da una donna a una donna. Azienda agricola Maiano Daniela, complimenti davvero. A volte scalando si arriva in alto. Eh? la ritorni tu eh lo e vieni primo posto in Liguria c'è abbastanza abituato questo qua è un amico che purtroppo non è riuscito a venire oggi ma visto che ha prodotto il suo olio anche quello della signora L azienda agricola Cassini Paolo di Isola Isola Bona Grazie signora. Grazie. grazie, grazie. Adesso sono rimaste due categorie soltanto. Eh, i paesi bandiera arancione e faccio gli altri? La giuria attribuisce abbiamo anche creato una categoria speciale che si chiama categoria overall. È un premio che diamo agli oli che hanno messo maggiormente d'accordo la giuria perché una votazione di una finale funziona così, che 13 giudici assaggiano i 10 finalisti e li mettono in graduatoria dal decimo fino al primo posto. Uno potrebbe vincere il primo premio arrivando 5 volte quinto e 5 volte terzo e vincere come miglior classificato globale tra tutti i finalisti e arrivare al primo posto. Ci sono oli che invece magari vengono messi da sette giudici al secondo posto, da tre giudici al primo e da altri tre giudici al terzo. Quindi hanno messo veramente in modo unanime d'accordo la giuria. E questa è la categoria overall. Fattoria Cerbaia, terzo posto nella categoria overall. Sabino Leone, Don Gioacchino, medaglia d'argento. Il comune di Canosa, Canosa sì. torna a casa alla grande. Complimenti davvero, eh? Grazie. Complimenti, Grazie. Complimenti. Grazie. complimenti. E Frantoio Cinque Colli, dal comune di Lucignano, una piccola cooperativa... E grazie all'aiuto dell'amministrazione, mi pare di capire, sì. si sta risollevando da difficoltà importanti, giusto? Da, da qualche difficoltà. Stiamo cercando di valorizzare quello che è giusto valorizzare. Certo. E questo spero che sia un viatico per fare veramente bene. Eh? Complimenti. Grazie. sta arrivando Sì dimmi Dìmi cosa eh, Sì sì Scusate un po' la in ritardo, ma per colpa mia ho fatto un po' di problemi di orario con l'ambasciatore Giulio Laimo, che è l'ambasciatore italiano a Monaco. Vorrei che lo ringrazio perché il lavoro più impegnativo dell'ambasciatore a Monaco è quello di riuscire a partecipare a tutti gli impegni, perché sono, gravi, sono tantissimi e il fatto che qua è veramente un piacere. E, e ti chiederei di premiare i Paesi Mandia Arancione, che sono i comuni italiani, che tra l'altro sono certificati da un marchio di qualità turistico-ambientale, quindi hanno già per sé un valore uh, importante. E mi farà piacere se tu potessi considerare tutti i, i premi. Grazie. Beh, vorrei... Buona... Buongiorno a tutti. Eh la mascherina, tanto siamo all'aperto e, e riusciamo a essere protetti. E, mi fa molto piacere essere qui. C'è stato questo cambio di programma di qualche mezz'ora che ha anticipato la cerimonia e quindi scusatemi se sono arrivato in ritardo, ma è stata una, una questione, un disguido organizzativo della, della, della giornata. Eh, come diceva il sindaco di Dolceacqua, uno degli impegni più gravosi eh, dell'ambasciatore d'Italia a Monaco è quello di cercare di partecipare agli infiniti eventi che si svolgono in questo paese, tanto piccolo quanto importante e, e ricco di, di iniziative e di contenuti. Alcuni sono degli eventi sportivi, grandi eventi sportivi, altri sono dei grandi eventi di spettacolo e altri sono eventi di promozione, come nello specifico questo vuole, vuole essere. Ed è un evento di promozione che riguarda un'eccellenza assoluta del nostro paese. Vedo che il marchio è quello dell'olio d'oliva, per il quale siamo conosciuti, apprezzati e famosi in tutto il mondo e per il quale siamo imitati anche. Da paesi concorrenti che cercano un po' di soffiarci quote di mercato. Quindi tutte queste iniziative che vanno nella direzione della tutela dei nostri marchi eh, sono le benvenute, sono settori di intervento e di azione del Ministero degli Affari Esteri di contrasto alle frodi alimentari, all'Italian Sounding, a quello che è italiano all'apparenza ma che in realtà non è italiano. Quindi ecco, doppiamente felice di essere con voi e condividere questo breve momento oggi e quindi consegnare eh, su indicazione del sindaco Gazzola i premi. Buon proseguimento a tutti voi, grazie. Allora, per il terzo posto c'è eh, l'azienda agricola Borghesi Erica. Comune di Casale Marittimo. Comune Casale Marittimo. Buongiorno. Grazie. Di Cisternino il frantolio di D'Amico Pietro. Prego, complimenti, complimenti io ritiro il premio per l'azienda. Frantolio si scusa che non è potuto intervenire, ma i soldi impegni non è riuscito. Complimenti, grazie, grazie. e per quest'anno. Il primo posto, Oro, Gold, per il comune di Trequanda, Siena, azienda agricola Carraia. Prego, ambasciatore. Grazie. Grazie. Grazie ambasciatore. Grazie a voi. voi. Grazie. Grazie. Mi chiedo magari un attimo. Credo che abbiamo premiato eh, aziende che producono veramente eccellenze mondiali e questo l'avete avuto a voi il riscontro perché abbiamo qua dall'estero alcune delle aziende più premiate al mondo e nonostante ciò anche le aziende italiane hanno fatto bellissima figura e hanno prodotto oli di grandissima qualità. Io credo che questa sia l'unica via per sopravvivere nel mercato dell'olio per le aziende italiane perché... Eh, in questo momento qua il mercato dell'olio a livello mondiale è dominato dalle grandi multinazionali che vendono a prezzi stracciati. Noi non potremo mai competere, per quanto potessimo anche investire o decidere di investire nell'olio, non potremo mai competere con i prezzi che, a cui producono Spagna, Marocco, Sud America. Possiamo solo puntare su due cose, la biodiversità perché siamo la nazione al mondo ci sono circa 1300 cultivar al mondo, l'Italia ne ha 545 censite, la Spagna arriva a malapena 120, quindi qua siamo vincenti. E poi possiamo fare grande qualità con diversità, perché gli oli di, delle altre nazioni, se sono concentrati in poche cultivar, sono omologhi. Noi invece possiamo fare 545 monocultivar e infiniti blend. Se impariamo a conoscere l'olio, come ha detto Giorgio Mori questa mattina, se ci sono degli esperti veramente competenti, le aziende possono ricavarsi nicchie premium di alta qualità dove allora sì, non è necessario competere o se dobbiamo competere siamo tra i più bravi al mondo perché abbiamo la creatività, abbiamo la capacità di promuovere il brand Made in Italy e quindi possiamo stare sui mercati. Questa secondo me è l'unica via, se no siamo perdenti perché quando si produce a 3 euro al chilo non al litro, al chilo che vuol dire produrre a 2,75 al litro noi non possiamo competere quindi questa è la via, complimenti a tutti e grazie di essere qua oggi